Perché incorporare una LLC all'interno degli Stati Uniti potrebbe essere la soluzione non ottimale per il tuo business digitale. Il motivo te lo dico tra un secondo. Ciao, sono Luca Tagliatela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Ti invito a cliccare Subscribe per non perderti le novità del canale e a lasciarmi un like se ti sarà piaciuto il contenuto di questo video. Oggi parliamo di LLC che sta per Limited Liability Companies, che sono uno dei veicoli societari più chiacchierato dell'intero web in qualsiasi lingua. Io che lavoro anche sul mercato spagnolo sul mercato anglofono ti posso assicurare che è probabilmente la parola più cercata su Google dagli imprenditori digitali. Perché? Perché c'è questa Digeria, questa leggenda metropolitana in parte vera, in parte no adesso lo vedremo, secondo cui la LLC non viene tassata mai e per nessun motivo e allora la prima idea che passa nella testa di un imprenditore digitale ma anche non digitale è quello di incorporarne una ebbene ci sono alcuni pro, ma ci sono anche tantissimi contro, cominciamo col dire che il diritto tributario americano è estremamente complesso non è uno dei più antichi del mondo devo dire, cioè ce ne sono alcuni come quello per esempio inglese che sono ben più vetusti, ma è altamente complicato, il codice è un casino, ti assicuro che la metà basta, quando vado a incorporare una società negli Stati Uniti devo allora fare attenzione alle implicazioni fiscali, soprattutto quelle all'interno del mercato statunitense, perché l'IRS, cioè l'equivalente della nostra agenzia delle entrate, la vostra perché io ringraziando Dio non vivo più in Italia e quindi l'agenzia delle entrate italiana, è molto aggressiva e le implicazioni di un business, le implicazioni fiscali di un business sbagliato potrebbero spezzarti le ossa. Um, si tende ad abusare di questo mezzo, ma in realtà è particolarmente complesso, come ti dicevo. Così come ne è semplice l'incorporazione, complessa è la gestione delle, della difficoltà fiscale che può derivarne. Ci sono domande, per esempio, a cui potresti non trovare risposta. Per esempio, che cos'è una US Source of Income. Il codice americano definisce. Una, da una lista diciamo della spesa di US source of income che però non è omnicomprensiva e quindi tu potresti trovarti nella situazione in cui pur non vendendo all'interno degli Stati Uniti dovresti, eh, dovresti a, do, ti potresti trovare a dover pagare perlomeno l'imposta federale che oggi 2023 è al 21%. Dopodiché l'altro problema legato all'apertura delle LLC è il numero di company providers sparpagliato per la rete, saranno perlomeno un migliaio a occhio e croce in tutte le lingue del mondo il problema di questi provider è che non ti danno nessun tipo di affidabilità devo dire 9 su 10 portano il risultato a casa ti danno l'incorporazione della società a volte ti danno anche l'ain number che sarebbe il business, il business registration number che è quello che ti serve fondamentalmente per lavorare però mh, spesso e volentieri la unica assistenza che ottieni è quella di un indiano con tutto rispetto per gli indiani in chat che probabilmente non sa o non può darti le risposte soprattutto di fiscalità che cerchi quindi quando vado a incorporare una LLC devo sapere esattamente eh, vorrei avere qualcuno che mi dia una mano dall'altro lato che se lo chiamo al telefono mi risponde questo è l'altro mio consiglio quindi se cerchiamo se troviamo un provider che costa di più e che ci dà questo tipo di servizio utilizziamolo dopodiché l'altra problematicità è quella legata all'apertura dei conti correnti sia online che offline una volta era molto più facile ma nel corso degli ultimi due anni eh, l'incudine si è stretta, le maglie si sono strette particolarmente, si è creato proprio un collo di bottiglia per cui ho clienti che fanno la stessa attività alcuni dei quali arrivano che non sono riusciti ad aprire il conto corrente altri ci sono riusciti poi ci andiamo a lavorare e una soluzione la troviamo però l'approccio delle banche ormai è imprevedibile e questo l'altro motivo per cui vorresti affidarti a un professionista per l'apertura anche di un conto corrente bancario, che tra l'altro è possibile ottenerlo anche multivaluta, non è semplice ma è possibile, ma soprattutto devi fare attenzione a quella che è la tua residenza fiscale, la LLC non si sposa con qualsiasi tipo di residenza fiscale personale, una cosa è se vivi a Malta, una cosa è se vivi in Italia, una cosa è se vivi in Portogallo, una cosa è se vivi a Dubai, una cosa è se vivi in Romania, eccetera, eccetera, eccetera, e le implicazioni fiscali sono altamente differenti in ciascuna della tipologia di eh, situazioni che abbiamo appena descritto e tutte quelle che ti possono ancora venire in mente ma soprattutto la LLC non va bene per tutte le tipologie di business soprattutto per il dropshipping per l'e-commerce potresti avere dei problemi enormi con ehm, diciamo nel legare uno Shopify payment o uno stripe quindi facciamo molta attenzione perché se il tuo modello di business è questo quindi incassare tramite il tuo store, i prodotti del tuo store tramite questi strumenti e allora potresti avere delle sorprese inaspettate. Io sono Luca Tagliatela, ti ricordo che sei su Tax Planning Internazionale, per approfondimenti su come e quando incorporare una LLC, clicca il link in descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video.